Zombie apocalypse. ho visto in Francia ma perché mi benissimo allora aspettiamo di vedere perché perché quello che dirà Salvini è importante quello che dirà Letta è importante sono okay. sarei d'accordo grazie come okay. okay. Sostanze, okay. Sostanze, hanno disposto ah, allora, bene. Bene. Sì. di sì, fatto praticamente sto lavando i piatti perché ancora nessuno di voi mi ha risposto quindi fai pazienza lo seguo lo stesso non mi piaceva vedere e eh, io non un po' questo posto va a così allora. ora allora se si qualcosa per qualche persona che mi fa rispondere ma mi pare che niente da la tabula rasa come al solito non importa dai pazienza sicuramente bisognerà capire anche se prevale l'istinto nel PD se un segretario un partito che è un ruolo minore in una coalizione di governo che ha un ruolo di terrorismo, il governo di Miso Alterno è quello che è successo, credo che sia successo all'interno di un partito, il governo magari non vuole un sistema importante, la struttura economica... Io ho quasi finito le ragazze mie, gli lavora i piattini non nulla di che questo video però volevo tenere un po' di compagnia tutto lì sia utile sia interessato sia reale Okay. Yes. Allora Qui c'è un altro Di cucchiaio Oggi la televisione non è al massimo ragazzi, Non sta facendo Chissà che è la televisione, nel senso che non si vede bene. E quindi fa un po' di patrici, forse l'antenna non l'ha messa ancora bene. Vabbè, non prendere la meglio, lascia la pietra. Chissà come l'hanno messa l'antenna, se io non l'ho ancora visto. Non sono più salita sul terrazzo. Sì, sul terrazzo. Ci vuole una spoglia più rigida perché così non ce la faccio io. Dove ho messa questa spugna rigida? Non la trovo. Che strano. E non la trovo sta spugna rigida. Come cavolo non è In questo ho questo, questo straccio straccioso intanto non ho parole che hanno detto mia nonna che sta No chi eri Ci sta già. Ah o no? Chiuditi la porta Prima dicevamo che. Perché sto registrando? se devi entrare in bagno, chiudi che stai registrando. Che tra l'altro ne Il cassone, va bene, oggi è avvenuto. Il canzone è così emozionante, però l'amissaggio è avvenuto anche nel prima Il primo delettivo a paura di questo è di tutto il nostro gioco. Il piano è è questo era il video di la, piatti lavati in casa scusate un po', po' l'intertagliamento e io ho finito qua i piatti di lavare allora niente ragazzi dio mio che rumore che è stato, vabbè e nulla questo era tutto ragazzi se vi va mettete un bel like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se vi va. Noi ci vediamo in un prossimo video, un blog, ossia outfit o quello che è. E ci vediamo in un altro video. Ciao, a presto, un bacio.